1980 – Terremoto in Campania e Basilicata. 2003 – Si dimette il presidente Giorgiano Scevarnase. 1921 – Nasce Fred Buscaglione. Commenta il fatto del giorno Maurizio Lucchi, direttore de La Prealpina. Ho scelto di parlare di Life perché è una rivista che ha rinnovato profondamente il giornalismo.